No, compagni e compagni, non dico anch'io che sono felice, ma lo sono, eh, perché quando abbiamo cominciato questa storia non era scontato che ci trovassimo qui oggi. e eh, Sono molto felice che ad aprire questa assemblea sia stata Aidi, perché chi mi conosce sa che per me siamo in ritardo di 16 anni, perché una cosa del genere l'avremmo dovuta fare dopo l'estate del 2001. Perché quello che ha quando ero proprio un pischello una volta ho misi in un posto un, uno striscione, ma vi parlo di tantissimi anni fa, e c'era la scritta Togliere la politica dalle mani dei politicanti e vennero da me dei vecchi compagni del PC del PD, forse non avevo manco 18 anni e mi dissero ma che dai dei politicanti a noi, poi ci mettemmo a discutere, poi ovviamente io non intendevo loro per politicanti e quello che sta succedendo adesso nelle assemblee, magari ci sono varie generazioni, appartenenze, storie bisogna riconoscersi bisogna capirsi e scoprire che tu hai preso le manghellonellate la settimana scorsa e c'è uno che le prende da 40 anni c'è uno che era a Genova un altro che era a Montalto di Castro c'è qualcuno che ha fatto pure l'autunno caldo beh questa è la storia della sinistra migliore di questo paese chi sta qui non c'è venuto perché ambisce a occupare qualche poltrona se no sarebbe andato da un'altra parte qui ci sono compagni e compagne che hanno una storia di lotta, di militanza, certo anche di errori politici, chi non ne ha fatti da una parte o da un'altra, però noi dobbiamo ricostruire innanzitutto una cosa. Cristian Raimo diceva che è pieno di fascisti, in giro ne sono convinto, tra i ragazzi molti semplicemente lo sono perché non hanno mai incontrato un compagno, un comunista. Anzi molti lo sono tra quei ragazzi perché pensano che la sinistra e i comunisti sono quelli che vedono la televisione. e quindi la cosa migliore che possiamo fare per combattere il fascismo che risorge non è farci arruolare da Eugenio Scalfari, da Repubblica o da chiunque altro voglia usare questo argomento come Renzi per la campagna elettorale quello che dobbiamo fare è invece è mostrare che in questo paese un'altra politica è possibile c'è cioè chi la fa, chi è oscurato, chi lotta e scoprire come ci accadono nelle lotte quando le facciamo e le facciamo non come conventicole settarie, ma ponendoci il problema di vincere. Quando le facciamo sul territorio per fermare, come abbiamo fatto nella mia regione, le Trivelle e Ombrina, come l'hanno fatta i NOTAB, come la stanno facendo i NOTAP. Ebbene, quando si fa così e diventano lotte che coinvolgono tutte le comunità. Eh beh, noi scopriamo che le nostre idee le nostre parole non sono assolutamente minoritarie, non lo sono per niente sono incardinate nella carta costituzionale nata dalla resistenza e sono incardinate in secoli e secoli di lotte, di liberazioni delle classi subalterne io ricordo quando alla credenza c'è quella scritta eh, il quadro con Nicoletta eh, ci sono alcune parole che hanno secoli, secoli dietro le spalle, secoli in cui le classi popolari hanno cercato di alzare la testa, sono state represse, si sono tramandate dentro le famiglie, nelle loro case, il racconto delle lotte precedenti, di quello che avevano fatto, eh, delle idee diverse da quelle che i padroni volevano imporre. Io sono sicuro che in Italia ci sono milioni di persone che hanno dentro di sé quelle storie, e altri che possono incontrarle, perché il neoliberismo e questo tipo di capitalismo ha prodotto una rettura con le classi dirigenti e con il loro racconto. Dobbiamo avere la capacità, la modestia tra di noi, non solo di avere l'umiltà per essere uniti e unite, ma avere anche l'umiltà di dire e comunicare con gli altri, con chi sta fuori di noi, eh, le nostre idee e anche di ascoltare, capire perché non sono stati finora con noi. Io credo che oggi già siamo tanti per partire, è una buona cosa, ma l'Italia è piena di compagni e compagni che devono ancora decidere se fare con noi questa impresa, che ripeto non è un'impresa elettorale, è ovvio che le elezioni per noi fino a che no, non ci sarà una direttiva per cui ci toglieranno anche il diritto di voto, cosa che non escludo perché quando cominciano a dire che il problema è il popolo... Quando si comincia a dire che il problema è il popolo, beh, si comincia a mettere in discussione anche questa cosa qui. Bene, io credo che dobbiamo fare uno sforzo perché l'unità che abbiamo costruito finora tra di noi si allarga a tutti i centri sociali che ancora non sono con noi, a tutti i comitati di lotta che ancora non sono con noi, a tutte le vertenze che non sono ancora con noi, a tutte le compagne e compagni che ci sono in questo Paese che per il peso delle sconfitte hanno paura a buttarsi. Io dico a loro ma che cosa avete da perdere se non il fatto di continuare a prendercene perché divisi siamo deboli. E dico soltanto un'altra cosa che ritengo fondamentale. Eh, il... Loro dicono avanza il fascismo, il pop... io non sono populista, lo dico con chiarezza e non ho neanche il culto del popolo in assoluto. Io non credo nella gente, credo nell'umanità e credo nelle persone quando si ribellano, quando cercano di essere migliori e lo diceva giustamente Giorgio, quando eh, quelli come noi non fanno la propria parte, quando un punto di vista diverso non c'è, eh, cresce la barbarie. Questo Paese può essere salvato soltanto da una sinistra che sia effettivamente coerente e radicale. È una cosa che va molto al di là delle prossime elezioni, va molto al di là. E è una cosa che attiene a una responsabilità di tutti e tutti. Vedete, io dico come me ne immagino la campagna. Io mi immagino, ne parlavo con Luca De Clash che il 26 dicembre quando tutti i centri commerciali italiani saranno lavorati eh, aperti e ci saranno lavoratrici e lavoratori che al posto di mangiare il panettone dovranno stare alla cassa o al magazzino, grazie alla liberalizzazione del commercio selvaggia fatta durante il governo Monti. Beh. Io vorrei che con un megafono e volantini davanti a mille centri commerciali ci sono le militanti e i militanti, concludo, di potere al popolo. E poi vorrei che un giorno decidiamo che stiamo davanti a tutte le stazioni d'Italia a spiegare come hanno distrutto il trasporto pubblico per i pendolari, per fare le ATAV per i privati. E che poi un altro giorno decidiamo che siamo fuori a tutti i CUP delle Asle d'Italia per spiegare come stanno smontando la sanità pubblica. Noi dobbiamo pensare a una grande campagna di lotta e dobbiamo smetterla di prendere le manganellate territorio per territorio. La TAP parte da lì e arriva fino al nord, lungo tutto il tracciato ci deve essere potere al popolo. Io non ho altro da dire, compagni e compagne. La rifatrice Marcos che a questo mondo ci sono tanti mondi. Il nostro compito è unire il mondo, anzi, i mondi di quelli che stanno in basso e io sono contento di una cosa che prima di questa manifestazione ieri c'è stata una manifestazione di migranti lavoratori migranti il nostro popolo sono le classi lavoratrici non è un popolo indistinto in cui noi e Marchionne siamo la stessa cosa perché noi e Marchionne siamo di due razze diverse quando noi parliamo del nostro popolo, il nostro popolo ha anche la pelle nera e se un Beppe Grillo ci viene a dire che se stai dalla parte dei migranti prendi i voti da la percentuale da prefisso telefonico io vi dico che quella è la differenza tra destra e sinistra. Non aggiungo altro se non il fatto che Salutarsi a pugno chiuso mi pare che debba tornare una buona abitudine.